Ciao ragazzi, sono Irena dell'Informa Giovani e vi presento le iniziative per il mese di maggio. Dal 27 al 30 maggio ripensiamo insieme l'Informa Giovani. L'iniziativa, che si svolgerà nell'arco di quattro giornate, sarà un cantiere laboratorio aperto a tutti i giovani e si articolerà su quattro grandi temi: i giovani e il lavoro, trovare alloggio a Milano, la mobilità internazionale giovanile e uno spazio dedicato alle nuove forme di condivisione, come bike sharing e coworking, social street e riuso temporaneo. Sono previste diverse novità, apertura serale, nuovi servizi e uno spazio tutto nuovo. E poi tante iniziative collaterali, accompagnate dalla musica degli artisti di strada. Da martedì 27 a venerdì 30 maggio all'Informa Giovani in via Dogana 2. Una poltrona per te. Per gli Under 35 le prossime distribuzioni degli inviti per andare a teatro saranno all'Informa Giovani, martedì 27 maggio dalle ore 15, Benny Suite al teatro Ciro Menotti, mercoledì 4 giugno alle ore 20, A Parole, teatro Leonardo da Vinci, sabato 7 giugno alle ore 15, Non chiamatemi maestro, un omaggio a Streller, teatro libero, venerdì 27 giugno alle ore 18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 L'ITAP mette a disposizione all'Informa Giovani un colloquio di orientamento personalizzato su appuntamento ogni lunedì pomeriggio. Per chiedere un appuntamento contatta il servizio CSV Servizi di Promozione, telefono 02 4547 5851. Ti mandiamo quel paese gratis. Continua all'Informa Giovani lo sportello dedicato al Servizio Volontario Europeo, realizzato in collaborazione con l'Associazione Joint.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 Per concordare un appuntamento, e inviare una mail. L'Arte di Strada a Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo. Iscrizioni online dal sito Milano Strada Aperta oppure direttamente allo sportello Artisti di Strada, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 16. Le richieste di iscrizione vanno effettuate entro le ore 15.30. Leva Civica Regionale. Il Comune di Milano seleziona 16 giovani per i progetti di leva civica regionale. Possono aderire giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati in Lombardia. Tutte le informazioni dal sito del Comune di Milano. La scadenza è il 16 maggio 2014. Al via i premi Ambrosoli e Marra per tesi sulla corruzione e sul bilancio sociale. Giovani laureati ricercatori nelle università italiane potranno concorrere per i premi di laurea istituiti dal Comune di Milano in memoria dell'Avvocato Giorgio Ambrosoli e dell'ex Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Marra. Scadenza 4 luglio 2014. Bando restata in Fabbrica, Musica e Spettacoli alla Fabbrica del Vapore. La fabbrica del vapore diventerà la prossima estate una piazza per concerti, eventi, appuntamenti culturali aggregativi dedicati ai giovani di Milano. Il bando restare in fabbrica prevede la concessione gratuita degli spazi dal 13 giugno al 31 luglio ed è rivolta ad aziende, associazioni, e enti che operano nel settore dell'organizzazione di eventi culturali, artistici, di spettacolo e intrattenimento in forma singola ma anche associativa. Il palinsesto proposto, con programmazione quotidiana, dovrà garantire la gratuità per metà degli eventi. Il bando è indicato sul sito del Comune di Milano. Fuori di Tesi. Presentazione di tesi da parte di giovani laureati organizzato dalla Casa per la Pace di Milano in collaborazione con il Consiglio di Zona 4. Presentano Zaira Mezzadra, Diego Rivera, pittore della rivoluzione sociale nel Messico degli anni 20. E Giulia Brusati presenta Lingue Migranti e Identità, interviste ai migrati ispanofoni. Il 21 maggio dalle ore 20.30 alle ore 22.30 nella sala del consiglio di zona 4 di via Oglio 8. Le informazioni sul sito di Casa per la Pace Milano. Action, mostrami il tuo lato sociale.